Di questo nuovo video, uh, questa è la seconda parte del video che ho fatto l'ultimo video che ho pubblicato, ovvero cose che non compro più, skincare e makeup edition um, vi lascerò la prima parte qua se volete andare a vederlo, anche dopo questo video, non è che siano collegate o altro è pur sempre una lista di cose um, quindi ripeto le stesse cose un po' di, del video che ho fatto prima ovvero che uh, vi parlerò di cose che io non compro più, comunque sono cose che magari ho trovato una soluzione uh, più eco-friendly, più sostenibile uh, cruelty free anche perché uh, io sono passata anche al cruelty free quando sono passata al zero waste, quindi non compro più prodotti di brand che non sono cruelty free. Niente, siccome non voglio far durare questo video 70 anni, eh, iniziamo subito e iniziamo subito con il sapone. Allora, mi scuso per il disgustoso sapone che vi farò vedere, però ovviamente è stato benché usato um, allora questo è sapone viso che è stato fatto dalla mia futura cognata ed è fatto al carbone attivo se non mi sbaglio sono almeno boh, 3-4 mesi che lo sto usando quindi cioè, capite che ho ancora un bel po' da usare e lo trovo meraviglioso quindi una delle cose che non compro più sono i detersivi, detersivi detergenti viso uh, perché sì nonostante io abbia usato dei bellissimi detergenti nella mia vita sono sempre stati di brand non cruelty free uh, e appunto vengono quasi sempre in plastica quindi giustamente Yeah. <sighs> voglio evitare queste cose, quindi solido is better, eh, infatti anch'io per il shampoo uso, di, uso il shampoo solido, uso anche il balsamo solido, eh, anche il sapone per il corpo è solido, non uso niente di liquido, um, quindi sì, c'è cioè, più spazio nella, nel mio bagno, eh, c'è meno spreco di plastica e ovviamente le cose, solido, le, so, le cose solide durano molto, ma molto di più, ovviamente sono meravigliose se dovete andare in viaggio. Un'altra cosa che non compro più sono gli smalti e dovrò spiegarmi qua, perché vi sto facendo vedere degli smalti e voi direte, sì però, eh sì. Uh, allora, praticamente, cosa voglio dire con non compro più gli smalti? La cosa che voglio dire è che io sono stata, a me piace tantissimo avere le mani curate, ok? Ma sono veramente incapace di prendermi cura delle mie mani, <ride> ho fatto il semi permanente e andavo ovviamente dall'estetista il problema è che le mie unghie crescono molto, molto, molto, molto molto in fretta eh, quindi io avrei, avrei avuto bisogno di andare ogni due settimane dall'estetista questo significa andare due volte al mese e questo significa un botto di money quindi avevo deciso, beh, perché andare dall'estetista se posso magari prendermi io le cose tipo la lampada gli, tutti gli accessorietti per farmi la manicure gli, gli smalti, eccetera, eccetera e ovviamente dopo un po' Le mie unghie hanno iniziato a indebolirsi tantissimo perché, giustamente, il semi permanente, anche se vai dall'estetista, anche se vai dal più esperto del mondo, purtroppo le, le semi permanenti o, o il gel anche eh, distruggono le unghie. Um, e le mie unghie sono sempre state. Sono sempre stata abbastanza fiera delle mie unghie perché erano sempre molto molto dure, difficili da spezzarsi, le tenevo lunghissime quando ero adolescente perché non mettevo niente sulle unghie, quindi giustamente erano molto più forti rispetto ad adesso. Eh, giustamente col tempo, quando io facevo il semi permanente a casa, sicuramente sono anche meno esperta, quindi giustamente togliendo il semi permanente magari... Mm, ho cioppato un pochino troppo, eh, quindi diciamo che le mie unghie si sono indebolite un bel po' eh, e poi ovviamente andando anche a vedere sapete gli ingredienti degli smalti semipermanenti, queste cose qua, ho detto ok... <ride> Non voglio fare l'ipocrita di dire Sì, io voglio evitare tutte le sostanze brutte Voglio fare questo, voglio fare quest'altro Poi intanto, semi permanente Che quando aprivo quello, quello smalto Che ha un odore de merda Vi giuro, era orribile, mi, mi soffocavo la vita um, Quindi ho detto Bene, è tempo di... <ride> sbarazzarsi di queste cose sono riuscita a vendere uh, perché gli smalti erano quasi nuovi la lampada era nuova, era tutto nuovo ho venduto tutto io quando ho comprato la lampada non avevo molti smalti in casa e quegli smalti che ho avuto uh, erano troppo vecchi quindi ho dovuto buttarli via quindi giustamente quando ho venduto la lampada e anche gli smalti sono rimasta con niente sono rimasta veramente solo con uno smalto tipo quello tipo invisibile quello che non si vede insomma il top coat um, e avevo detto vabbè tanto devo comunque lasciare riposare le, le unghie, all'inizio erano veramente orribili da vedere, non volevo andare in giro con quelle unghie, eh, però eh, le ho dovute lasciare respirare un po', sono tornate abbastanza alla normalità, per fortuna, um, e sì, ho trovato questo brand che si chiama eh, Sensational Nail Nail, Nail Trow, <ride> Pons, e um, sono praticamente 85% di, uh, di ingredienti uh, or di ingredienti naturali ed è, ed è un brand cruelty free ed è vegano anche quindi non usano niente di animale e questa cosa è bellissima e hanno un sacco di colori hanno tipo circa 20 colori quindi voglio dire più che abbastanza io ho solo due smalti però forse ne prenderò un altro un po' più chiaro perché questi sono colori abbastanza scuri Uh, mi trovo bene, eh, sì mi piace, quindi io credo sia la, stata la decisione più bella della mia vita onestamente perché sì, diciamo che era una rottura farmi le unghie semipermanente, sì, era bello da vedere perché sì, durava, sì, due, due settimane non ci pensavi, però comunque quando dovevo togliere lo smalto dovevo usare comunque un accettone molto forte, uh, dovevo grattare un po', avevo bisogno comunque di carta stagnola e di... di, di dischetti di cotone da imbibare con l'acetone, insomma si faceva comunque spreco quando dovevo togliere lo smalto e non volevo fare più questa cosa e invece con questo um, metto lo smalto e mi sono comprata un acetone in soia, uh, quindi un acetone naturale e sì Top, adoro e niente, sì ho fatto un discorso mega, mega lungo però sì ci tenevo a parlare di questa cosa e io non ho più uh, due creme, prima avevo la crema da giorno, crema da sera, adesso ho deciso che è una cazzata, tutto questo è una cazzata, è la società che ci impone questa cosa, <ride> vabbè, uh, niente queste sono scelte nella vita però io ho deciso di avere solo una crema della mia vita, di usare mattina e sera e fine. Uh, questa è una crema della Lush e ovviamente io la Lush la sostengo molto come azienda perché è un'azienda che è trasparente su qualsiasi cosa faccia. Uh, sappiamo l'origine degli ingredienti dove li prendono so che usano degli ingredienti che magari non dovrebbero uh, però onestamente trovo che la Lush faccia tantissimo per l'ambiente io questa cosa la apprezzo molto uh, e ci sono pochi brand che fanno così tanto per l'ambiente quindi onestamente hanno un sacco di collezioni package free, uh, sono poche le cose confezionate, queste addirittura le potete portare indietro, 5 di queste le portate, le portate indietro, vi danno una maschera gratis e loro riciclano queste cose uh, e oltretutto queste 100% riciclabili, hanno un sacco di prodotti vegan, insomma trovo che sia una compagnia bellissima e so che qualcuno mi ha commentato già le cose sulla Lush, che è merda, roba, così onestamente trovo che ci siano brand ben peggiori e ovviamente un brand cruelty free eh, che comunque ha le cose abbastanza naturali, anche un sacco di prodotti vegan, ce ne sono pochi, eh, so soprattutto quando si tratta di skincare. quindi io la Lush la sostengo. Questa è una crema per pelli normali, io non, non ho grandi problemi con la mia pelle, ehm, non ho nulla di chissà che, la mia pelle è semplicemente durante l'inverno è un pochino secca. Questa è una crema abbastanza leggera, quindi diciamo che l'ho presa per questa stagione un po' più calda per modo di dire, perché tanto fuori... Um, però diciamo che io in estate non ho grossi problemi quasi, a, a momenti quasi non metto niente perché durante l'estate sto bene però durante l'inverno ho bisogno di più idratazione quindi magari durante l'inverno la cambierò solo in quel momento per prendere qualcosa di più pesant uh, però sì, diciamo che mi piace tanto ed è una crema di uh, 45 grammi una cosa simile uh, mi è costata 20 dollari credo quindi insomma non costa neanche tanto uh, ed è Appunto, ha degli ingredienti più che buoni quindi, sì, diciamo che non mi lamento e trovo che comunque gli, i prodotti della Lush sono veramente validi e secondo me, con la skin care, stanno facendo grandi progressi. E a proposito della Lush, visto che ci siamo, eh, questa è la mia eh, maschera, è l'unica maschera che io ho in casa. Una volta mi piaceva tantissimo avere 70.000 maschere, eh, mi compravo, avevo almeno qua. 4... 3-4 maschere in casa uh, e usavo anche tantissimo le maschere, uh, le sheet mask, le, le maschere tipo quelle monouso, non so come si chiamano in italiano, le maschere uh, di stoffa. Sì, um, non le compro più perché quelle sono uno spreco. Um, sono fatte in cose di plastica, non sono biodegradabili e niente, sì, sono un grande spreco per una cosa che usa getta. Quindi è come dire uh, usare la cannuccia o comprare un take away con plastica monouso, sempre quello, sempre il livello è quello. Uh, e poi le sheet mask diciamoci la verità non fanno niente cioè è solo boh, una cocco alla fine e um, ci sono delle sheet mask che ho trovato qua a Montreal um, fatte con la confezione in carta e uh, la maschera è biologradabile quindi alla fine ci sono solo che costano tanto quindi in quel momento ti poni la domanda dici: ma vale davvero la pena che io compri una maschera che costa 10 dollari per metterla una volta sul mio viso e poi buttarla via <ride> no quindi, uh, quindi sì, alla fine pensi che effettivamente non ne valga la pena eh, questa appunto eh, è una maschera è la, la crema di menta una cosa simile io la trovo bellissima la adoro tantissimo eh, non si secca sulla tua pelle eh, e non ti uccide la vita e non rimani tipo con la faccia di marmo eh, quindi apprezzo molto questa cosa perché avendo la pelle comunque secca un pochino sensibile apprezzo questa cosa ed è fatta appunto per le pelli secche dopo mi lascia la pelle iper morbida ti fa anche un po' di scrub perché c'è dentro tipo cos'è che c'è dentro il... Il pepe, una cosa simile, cos'è che c'è dentro? Non vorrei dire adesso minchiate. Eh, c'è dentro, c'è dentro, sì, qualcosa. Non lo so. Eh, bene, c'è dentro qualcosa che mi fa lo scrub, quindi è una cosa 2-1, fai maschera e anche scrub ed è bellissima. La prossima cosa e vi parlerò di questo brand che si chiama The Ordinary, che è un brand canadese di bellissimo, cruelty free e hanno i packaging in vetro, quindi adoro. E costa pure poco, quindi doppiamente adoro, perché, insomma, parliamoci chiaro, siamo tutti poveri, vogliamo tutti dei prodotti buoni e che non ci vogliono 70 reni. E niente, questo, è, questo brand mi piace tantissimo e la prima cosa che vi ho provato da loro è la Caffeine Solution, ovvero uh, è fatta proprio per le occhiaie, per le borse e tutte queste cose qua. Allora, quindi eh, qual è la cosa che io non compro più? La cosa che io non compro più è um, la crema occhi, uh, perché io ho un grave problema con il mio contorno occhi, L'unica crema che non mi bruciava la vita era la crema occhi della Kiehl's, quella con l'avocado. Era una crema stupenda, però la Kiehl's testa sugli animali. Quindi io vi odio, finché non deciderete di non testare sugli animali, non compro più i vostri prodotti. Bene, perfetto, ci siamo chiariti. Uh, però trovo che io facendo, usando questo il mio contorno occhi migliorò migliorato tantissimo, non è più così secco come una volta. Uh, e poi facevo ovviamente questo durante la giornata e durante la sera mettevo il Marula Oil, che... Uh, questo, questo olio si può usare per tantissime cose, lo posso, si può usare sui capelli, ti può fare una maschera come, come la maschera con l'olio di cocco, la puoi mettere sul viso come proprio una crema, come un olio per il viso, la puoi usare per un sacco di cose, io questa la usavo per il contorno occhi, quindi questo lo usavo la mattina, questo lo usavo la sera ed è stata la combo perfetta, e niente, adoro, quindi questo, co costano anche poco, costano veramente pochissimo, uh, il prodotto più costoso di The Ordinary è forse è 14 dollari, quindi... Insomma, um, quindi sì, sono dei prodotti. Questo è solo per i contorno occhi. Però il marula oil alla fine lo puoi usare per un sacco di cose, un po' come l'olio di cocco. Uh, quindi sì, mi sono trovata molto, molto bene. Non ho bisogno della crema occhi. E trovo che il mio contorno occhi sia molto meglio rispetto a prima che usavo una crema occhi. E la prossima cosa è il rose hipseed oil. Cos'è? Un olio di cosa? Ma la rosa? Non la minima idea. Di bacchi. Può essere? <ride> che grande traduttrice che sono! Uh, allora, questo è un olio che tu puoi usare come semplicemente come olio per la sera. Allora, quando io uso, uh, come vi ho detto, solo la crema, quindi spesso io al mattino uso solo la crema e poi la sera se voglio un po' più di idratazione metto questo olietto come, come crema per la sera, ok? E trovo che sia magnifico e sia un buon sostituto per il Midnight Recovery della Kiehl's che è un prodotto che io ho amato alla follia, però appunto non voglio più supportare uh, brand che testano sugli animali, quindi finché non smetteranno di testare non comprerò i loro prodotti anche se sono magnifici. Uh, e questo olio ovviamente uh, lo trovo anche superiore a quello, e um, si sì, costa anche tipo tre volte di meno, <ride> quindi sì, direi che ci siamo. Uh, e niente, quindi questa cosa io la uso quando veramente sento di aver bisogno di tanta tanta idratazione, o comunque la uso magari due volte a settimana, giusto per ridare, ridare, ridare un po' di idratation um, alla povera pelle e mi trovo molto molto bene quindi diciamo che The Ordinary è un brand che consiglio veramente a tutti uh, bene allora uh, fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose che vi ho parlato sia in questo video sia nell'altro uh, fatemi sapere se per caso anche voi magari avete deciso di smettere di comprare certe cose o se avete trovato dei sostituti dalle cose e insomma raccontatemi qualcosa noi ci vediamo la prossima volta e ciao!